Uomini e donne, Claudio Merangolo, il messaggio dopo la scelta di Alex. Claudio Merangolo scrive un messaggio dopo la scelta di Alex a Uomini e Donne. Claudio Merangolo a Uomini e Donne è la non scelta di Alex Migliorini. Quest'ultimo ha scelto Alessandro D'Amico. Una decisione un po' attesa poiché in molti avevano notato la grande sintonia che era nata con l'ormai ex corteggiatore. Infatti, Alex ha sempre dimostrato di avere un debole per Alessandro, anche se ha condiviso questa esperienza anche con Matteo e Claudio. Merangolo ha partecipato all'ultima puntata del Trono di Migliorini, nella quale ha scoperto di non essere la scelta di Alex. Stando alle anticipazioni, il protagonista del Trono Gay ha chiamato in studio prima Claudio, a cui ha rivelato, tra le lacrime, che non è lui la sua scelta. Il Merangolo non l'ha presa molto bene, tanto che ha deciso di lasciare subito lo studio. Intanto, nelle ultime ore, Claudio ha scritto ai suoi attraverso Instagram. Il merangolo ha ringraziato tutto il programma, se stesso e i suoi fan. L'ormai ex corteggiatore di Alex è soddisfatto del suo percorso, di cui non ha alcun rimpianto. Dire grazie a tutti coloro che fanno parte di questo programma è scontato. E lho già fatto. Ma grazie davvero a tutti loro, alla loro professionalità e al loro essere umani. Claudio inizia così il messaggio di ringraziamento per la produzione del programma. Ma non solo. Il merangolo pensa anche alla sua persona e si dice un grazie, a me stesso dico grazie per essere stato me dall'inizio alla fine. Senza rimpianti, senza pentimenti. Ho fatto conoscere il bello e il pessimo. Ovviamente non potevano mancare i ringraziamenti ai suoi fan. Grazie a tutti voi che in questa esperienza mi ci avete accompagnato e supportato con le vostre belle parole, i vostri messaggi, la vostra eleganza nel farlo e con il vostro cuore. I ringraziamenti di Claudio Merangolo, l'ex corteggiatore soddisfatto della sua esperienza a uomini e donne. Non scorderò mai una frase che porto dentro me da sempre. Fatelo anche voi, nessuno è te, questo è il tuo potere. Il mio, il vostro. Un'esperienza unica quella vissuta da Claudio, il quale non si è buttato per niente giù dopo quanto accaduto della registrazione di oggi. Infatti, nel post aggiunge anche due hashtag, cancelletto avanti tutta e cancelletto un mondo fuori. Intanto, sono giunti nel programma tre nuovi tronisti e corteggiatori. Tra questi vi sono volti già noti nel mondo della televisione.